Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di dropshipping utilizzando Amazon come fornitore, di come farlo, dei vantaggi, dei svantaggi e un po' tutta questa storia di Amazon. Però prima di tutto voglio ringraziarvi per esservi iscritti nel mio canale, Io ho visto che stiamo intanto eh, molto in questi giorni, vi ringrazio a tutti. Se non ti sei ancora iscritto ti chiedo, gentilmente di iscriverti così, resterai aggiornato sui contenuti di dropshipping e finanza personale e di mettere like al video se trovi il contenuto interessante, così aiuterai l'algoritmo di YouTube a mostrarmi sempre a più persone interessate. Ma ora passiamo al dropshipping di Amazon, ma prima la sigla. Bentornati ragazzi, oggi allora come vi ho anticipato vi parlo di dropshipping e per quanto riguarda dropshipping utilizzando Amazon come fornitore è un argomento di cui ricevo molte domande in privato su Instagram e su Facebook a proposito se ti vuoi mettere in contatto con me mi puoi sempre cercare trovi il link in descrizione ma passiamo all'argomento di oggi innanzitutto se non sai così dropshipping è un metodo di vendita un business model dove tu vendi un prodotto normalmente online però non, non sferisci tu il prodotto personalmente ma un magazzino un fornitore lo sferisce al tuo posto oggi ti voglio parlare appunto di dropshipping utilizzando come fornitore Amazon quali sono i vantaggi di utilizzare Amazon come fornitore? ce ne sono innumerevoli ma voglio parlare un attimo di quelli principali prima di tutto ovviamente l'affidabilità perché sappiamo tutti Amazon che è un negozio molto affidabile, mh, il più affidabile a mondo, forse, tutt'oggi. Un altro vantaggio è il customer service, se abbiamo qualsiasi problema, rispetto a fare dropshipping dalla Cina, da dall Aliexpress, o da agenti cinesi, abbiamo un supporto quasi 24 ore su 24 che ci può aiutare in modo tempestivo e sappiamo che ci aiutano, quindi difficilmente perderemo soldi o perderemo denaro utilizzando Amazon come fornitore. Un altro vantaggio sono i tempi di spedizione che Amazon spedisce in tutto il mondo quasi sempre in uno o due giorni lavorativi, massimo qualche giorno lavorativo o addirittura nello stesso giorno, quindi immagina un cliente che ti, ti piazza un ordine e si riceve dopo 12 ore ciò che ha ordinato, ovviamente il tuo, eh, il tuo rating di, di shipping experience andrà a livelli altissimi. Questo è secondo me uno dei vantaggi principali di Amazon. Un altro vantaggio è sicuramente la vastità di prodotti perché Amazon è il negozio più grande al mondo quindi troveremo tantissimi prodotti, centinaia di migliaia e avremo sempre una vastità di catalogo senza i quali e soprattutto abbiamo la possibilità di cambiare il prodotto con prodotti vincenti perché avendo una vastità di catalogo così ampia troveremo sempre offerte valide. Un altro vantaggio, non da poco, sono i coupon, cioè i venditori su Amazon ti possono applicare coupon, ti possono dare dei coupon quando acquisti e questo ti andrà a far risparmiare tra il 10 e il 20% ordine o volte direttamente delle cifre in euro, 2 e 3 euro, che ovviamente accumulati negli ordini fanno margine, fanno margine in più. Volevo aprire una parentesi... Uh, a proposito di Amazon perché quello che sento chiedere sia in Italia sia in America che in, un po in tutti i paesi è sempre la fatidica domanda ma i clienti ricevono il pacco Amazon non, se non capiscono che è di Amazon allora voglio dire alcuni punti su questo il primo punto è credimi non gli interessa niente al cliente medio che acquista non gliene frega niente se riceve un pacco Amazon se riceve un pacco ebay o se riceve con il, il pacco di Zalando non, non gli interessa niente l'importante è che riceve il prodotto in tempo di qualità e soprattutto che riceve quello che ha ordinato I, diciamo che la percentuale di lamentele su pacco amazon che poi non sono nemmeno lamentele ma ti chiedo una curiosità sono intorno allo 0,5% su mille ordini meno di una persona si lamenta, quindi più o meno si lamenta una persona su ogni 1500 ordini per farti capire quanto non gli interessa le persone seconda cosa, secondo punto che tu puoi usare il pacco Amazon ma potresti anche averlo riciclato mm, cioè io magari riciclo pacchi che ricevo da Amazon per spedire le mie merce dici sì, è vero c'è cioè, il mittente ma la maggior parte delle persone nemmeno se ne accorgono perché quando dice un impacco aprono e basta ma terzo punto, che è anche quello più importante, molti venditori oggi si affidano alla logistica Amazon, cioè Amazon FBA. Quindi eh, chi si affida alla logistica Amazon e vende su altre piattaforme non tiene la merce, le, le, la merce nel suo magazzino. Una volta che la data Amazon probabilmente la farà spedire a loro, quindi vende su altri canali come eBay, Etsy, Shopify, Facebook Marketplace... Però la merce la tiene su, su logistica Amazon, anche se è la sua di proprietà, e la fa spedire ad Amazon. Quindi, questo fatto del pacco Amazon deve essere l'ultimo dei tuoi pensieri. Invece io vedo che è sempre il primo dei pensieri di, delle persone che cominciano a immergersi in, in Amazon come, come fornitore. Lascia stare, non ti preoccupare, davvero, è l'ultimo dei tuoi problemi. Detto questo, passiamo agli svantaggi, che ovviamente sono 5 minuti e ti parlo dei vantaggi, ma ci sono anche molti svantaggi. Il primo di tutto è la concorrenza, che su Amazon è vero che ci sono centinaia di migliaia di prodotti ma ci sono centinaia di migliaia di persone che lo, lo utilizzano, che ci vendono, che utilizzano altre piattaforme, quindi hai molta concorrenza sui prodotti e i prezzi soprattutto sono mediamente più alti, perché ovviamente se vai a comprare da Aliexpress eh, questa penna la compri 10 centesimi, su Amazon la compri 9 euro, 8 euro, questo non significa... Che se la vendi in altre piattaforme, non la gente non lo comprerà. Perché ricorda che l'importante è sempre come le vendi le cose, come le presenti, e soprattutto nei canali in cui li metti. Perché se vedi questa penna su, a 8 euro sul, su Aliexpress, ovviamente è cara, è un prezzo poi per mercato perché su Aliexpress la trovi a 10 centesimi, se la metti a 8 euro su Amazon è pari prezzo con i concorrenti quindi le persone la potrebbero comprare. Se la metti a 15 euro su Amazon, difficilmente la compreranno perché. Su Amazon c'è già 8 euro, ma se la stessa penna la vai a mettere su eBay a 12 euro, magari la vendi perché tutti gli altri venditori ce l'hanno a 12 euro o più. Quindi il, la piattaforma di, di riferimento è molto importante, se invece la vai a mettere su, sul tuo proprio e-commerce personale, magari utilizzando Shopify, la puoi vendere anche a 50 euro. L'importante è come la presenti, la, la, il marketing che ci fai dietro. Quindi il prezzo deve essere tuoi problemi perché. L'importante non è solo, ovviamente a un prezzo più basso, ci sono più, più, più possibilità che vendi, ma è ovvio che hai anche meno margine. Il tuo, il tuo obiettivo non deve essere vendere al meno prezzo possibile, ma vendere i prodotti al prezzo eh, migliore per il tuo margine, quindi non mangiarti in margine. Quindi uno degli sbandaggi è il prezzo e la concorrenza, però ricorda che ci sono tantissimi venditori, tantissimi prodotti su Amazon, quindi comunque le possibilità ci sono un altro degli sbandaggi su Amazon è purtroppo la chiusura degli account mm, forse molti di voi non ci sono passati forse sì, ma Amazon chiude facilmente gli account acquirenti vi chiederete perché deve chiudere gli account acquirenti che gli portano soldi dovete capire che Amazon come tutti gli altri grandi colossi tutti gli altri eh, le altre aziende che sono enormi che hanno centinaia di migliaia di dipendenti punta sull'automatismo cioè non, non ha persone che riguardano il, il tuo account manualmente e vedono, eh, lo bloccano e ti banno. ti banna il loro algoritmo il loro algoritmo ti banna in base a centinaia di variabili e comportamenti sospetti ad esempio acquistare 50 articoli uno dietro l'altro e spedirli tutti e 50, tutti 50 a, indirizzi, a indirizzi diversi per Amazon o comunque anche per qualsiasi altro negozio è un punto sospetto perché quale acquirente normale acquista 50 prodotti e li spedisce in 50 posti diversi in 20 minuti o in mezz'ora è ovvio che c'è qualcosa che non va quindi l'algoritmo ti blocca l'account Te lo può bloccare anche per tanti altri motivi, soprattutto se non è storico perché gli account Amazon, come un po' tutto, come anche i business manager di Facebook, funziona con lo storico. Se hai account Amazon datati, con storico, con acquisti, ti verrà più semplice piazzare tanti ordini perché Amazon già ti conosce, l'algoritmo già un po' storico, sa che non fai frodi, sa che non sei un truffatore e quindi difficilmente ti banna, anche se può succedere. Eh, quando, quando ricevi un account bannato da Amazon e ci lavori è un problema perché ovviamente non puoi piazzare più gli ordini, poi Amazon non disblocca ti l'account, tirano 24 ore, ma a volte passano mesi. Io ho avuto account sbloccati dopo un anno, quindi non, non è semplice. Ovviamente devi anche arrivare preparato. Per esempio, ciò che faccio io, che magari fare un video approfondito su questo, è avere una struttura di decine di account, ogni account è gli piazzo un numero limitato di ordini e, e soprattutto con un intervallo tempistico per ridurre al massimo la, la, la possibilità di, ba, di bano, di sospensione ovviamente ci sono anche tanti altri, tanti altri, tante altre strategie, tanti altri trucchi che potrebbero essere per esempio utilizzare le, i buoni regalo le, invece della carta di credito perché se piazzi tanti ordini con la carta di credito e aumenta la possibilità di sospensione per rischio frodi. Eh, quindi questa è una cosa che devi, devi attenzionare soprattutto all'inizio perché non, credimi non è bello ritrovarsi con 40 ordini a spedire tutti gli account Amazon inclusi e non poter evadere gli ordini soprattutto in una struttura magari come ebay che se cancelli gli ordini ti banna o anche se lavori con Shopify e lavori con Stripe o con qualsiasi processore di pagamento come Paypal se fai troppi rimbossi uno dietro l'altro, ovviamente ti sospendono, ti mettono, ti mettono in review il, il conto per capire cosa stai combinando quindi su questa cosa devi tenere in considerazione e soprattutto ti devi preparare adeguatamente poi ovviamente come dicevo prima puoi fare dropshipping non solo prendendo altri venditori Amazon ma se magari vuoi iniziare a fare FBA Puoi fare dropshipping con i tuoi prodotti stessi, quindi ti fai uno stock di FBA studiato, ricordo che FBA è molto complesso, eh, non è come il dropshipping che vai a comprare merce, quindi vai a spendere in genere capitale fin dall'inizio, ma se già lo fai, se già fai Amazon FBA potresti pensare di fare dropshipping con i tuoi stessi prodotti utilizzando la logistica Amazon, proprio come ti spiegavo prima. Eh, dove fare dropshipping su Amazon? Perché abbiamo detto, sì, va bene, Amazon come fornitore, ma dove lo posso fare? Ci sono numer numeri posti dove puoi fare dropshipping su Amazon, praticamente qualsiasi posto dove puoi vendere. Eh, ebay, che è quello dove lo faccio anche io soprattutto, e ne parlo nel mio canale, trovi molti video dedicati a dropshipping su Ebay. Lo puoi fare su Shopify, quindi hai tuo e-commerce, i prodotti li prendi da Amazon, lo puoi fare su Etsy, su Facebook Marketplace, ovviamente ogni marketplace è riferimento alla sua strategia, puoi farlo su Amazon stesso. Io conosco molte persone, soprattutto americani, che fanno dropshipping Amazon-Amazon, cioè trovano un prodotto su Amazon, lo rimettono in vendita su Amazon, vende e lo comprano da Amazon stesso. Cioè sì, sembra assurdo, io lo capisco se magari tu non hai mai fatto dropshipping, ma ti assicuro che... che che è possibile, si vende tutto, per farti capire io ho venduto più volte, più volte, questa è davvero assurda, buoni Amazon su altre piattaforme, eh, quindi buoni carte regalo, non fisiche, digitali, eh, di 150 euro, ho venduto due da 150 euro, una volta una da 50 euro, e Ho venduto un buon regalo a Amazon da 150 euro a 225 euro, 75 euro in più, che suona assurdo, anche, anche per me è assurdo che li ho venduti, però mh, questo per farli via la gente compra, compra di tutto. Eh, quindi sì, puoi farlo anche su Amazon stesso, eh, come puoi fare anche dropshipping eBay, eBay, trovi i venditori eBay, metti il prodotto, perché ricorda anche una cosa, che su questi marketplace come Amazon eBay hanno centinaia di migliaia di prodotti. Ebay ha 25 milioni di venditori nel mondo, Amazon non, non lo so ma saranno almeno il triplo o il quadruplo Ovviamente sono dei motori di ricerca, quindi quando tu vai a cercare penna su Amazon ti sfunda una serie di penna Solitamente ci fermiamo alla seconda pagina quando acquistiamo, eh, però ci sono altre 500 pagine di penne Quindi Amazon a girare mette, eh, in base anche ovviamente al ranking del prodotto, mette visibilità a un prodotto invece dell'altro. Quindi se tu fai eh, dropshipping Amazon Amazon, non è detto che il prodotto da dove, del, del venditore da cui dove compri tu venga mostrato prima il tuo, magari viene mostrato prima il tuo se fai un ottimo SEO eh, e quindi la gente compra da te che in realtà è il prezzo più alto del venditore a cui, di, a cui ti rifornisci. Quindi non è scontato. Grazie, detto questo, spero di avervi chiarito un po' le idee sul dropshipping da Amazon. E ti chiedo di iscriverti al canale nuovamente perché a breve metterò delle guide dettagliate su come iniziare a fare dropshipping sia su Amazon che su eBay. Condividerò il mio schermo, ti mostrerò passo passo. Quindi se ti interessa raccomando iscriviti e eh, metti like al video così mi aiuterai a mostrare questo video a più gente possibile. Ti ringrazio di avermi seguito fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!